Oh, my God. Allora e benvenuti in questo nuovo video come avete potuto vedere dall'inizio ho trovato la FAMAS io non trovo mai un'arma però ho trovato finalmente un'arma nella cassa dove si trova un'arma per forza quindi non è neanche fortuna ma è proprio decifrato detto così e quindi andremo a provarla proprio adesso mi arrivano i messaggi sul computer porca puttana vaffanculo e proprio adesso andremo a provare la FAMAS e che palle però Allora prima partita del gioco E prima partita con questa bellissima arma Eccolo eccolo uno Ecco perfetto E vaffanculo figa Ecco ho parlato per fortuna Buonasera e eh, mi dispiace lei Mi dispiace anche per lei Livello 2 già col FFAR Fiero arrivederci Ua via anche per noi signorino buonasera No uh. Sì, va bene Grazie, motorino di merda. Eccolo, eh! No, ho finito i colpi, però. Dai, figa, l'ho sparato prima. Stiamo perdendo 8 a 10, io appunto... Eh, Volevi Un movimento spazio-temporale di origine organica del Pascal mi ha fatto cambiare giorno, orario e maglietta, eccetera. No, semplicemente non avevo finito il video l'altra volta, e allora devo continuarlo adesso. Arrivederci anche lei, buonasera. Uh, uh, doppia monella. Arrivederci con una mano. Non l'ho ammazzato. Uh, uh. Un altro UAV, abbiamo. Concentramento. Con... Ok, perfetto, prendiamo B. Cerchiamo di prendere B. No, no, Madonna, ho preso una capocciata alla testa. Che c'è? Molto bene Arrivederci Uh uh ce n'è uno tutto bene sì. Cosa chiede San Gennaro. Sono giapponese Dai no ho sparato Sei un wow. Io sono Peppa Pig Monella E da E fillo rompere però eh ci cioè, hai tirato una laggatina secondo me eh yeah. <ride> come ma oh sta questo video finisce qui noi ci vediamo eh prossimo video lasciate un commento, un'iscrizione, un mi piace condividete, iscrivetevi al canale di eh al canale di eh eh eh eh eh eh e Vega, Stepp e Anima e. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! Non si spegne. Importante per il canale. Come vedete sto caricando davvero pochissimi video, molto peggio di prima, perché prima ne mettevo.